Eccoci, questo è Miguel, siamo qua? Dove stiamo? La Cueva del Ciamizzo, la Cueva del Ciamizzo, niente, 40 vie dal 7A fino a quella al centro qua che ripercorre, ovviamente qua in video non si nota l'altezza che sarà, boh, 50 metri, 60 metri, qua sembrano tutte basse, dal 7A fino all'8C barra 9a siamo più o meno all'incirca 1400 metri temperatura sui 22-23 gradi questa è l'Andalusia qui siamo in provincia di Malaga allora, qui siamo in alto la parte destra qui ci sta un 8a al centro quello dicevo sulla parte destra che arrivano fino all'8a poi sono altre vie sulla destra ovviamente tutto il dettaglio sarà difficile io finché non le provo le vie Ah, qui c'è una bellissima via di spigolo la roccia è fantastica vabbè montagna eh, tipo d'arrampicata abbastanza classico e qui ci sono le altre strutture il profilo di questa con ovviamente c'è non solo spigolo però al lato c'ha due 7c un 7A poi c'è un 6a e un 6c su quell'altra piccola struttura Da sotto è il parcheggio che è 1300 qui questo è il parcheggio dove vedete la macchina a 1300. Sotto c'è una zona di blocchi, un po' circa 900. Ragazzi, bella! Hi. Eccoci qua. Quasi in catena la di riscaldamento. 6A classico, abbastanza impegnativo. Là sotto, Miguel. Mi sta Giorgio a fare riprese. Yuhu. trabajo Pero...